Il viaggio del Tg3 tra chi in questi giorni ha difficoltà anche a sfamarsi ci porta oggi nel Foggiano dove i braccianti che vivono dei ghetti non solo non hanno lavoro ma rischiano anche il contagio. L'inviato Massimo Veneziani. Adesso non ci stanno al lavoro, non ci stai niente e siamo a ferma qua. Mediatori e braccianti, un incontro frequente qui a Borgo Mezzanone, una lunga lingua d'asfalto dove il covid non è arrivato ma ha tolto il lavoro. Cosa le dicono? Che è colpa di questo virus eh, non lavoriamo più? Okay. 35,9 I medici di Intersos spiegano come evitare il contagio e danno consigli pratici Molti africani sono abituati a mangiare al, da un piatto unico Cosa che ovviamente senza covid è una cosa assolutamente innocua In questa situazione specifica consigliamo specificatamente di evitare Abre ah, i capelli oh. La macchina in tempi di Covid ci si arrangia, come Oscar e Franklin, che ora tagliano i capelli. Viene gente sì. a farsi tagliare? Sì. I braccianti non amano la telecamera, lo specchio che restituisce l'immagine del loro sfruttamento, una condizione che si cerca di sconfiggere chiedendo la loro regolarizzazione. È una misura indispensabile se vogliamo fare in modo che il virus non dilaghi in queste baraccopoli ed è una misura cruciale se vogliamo dare una mano all'agricoltura che in questo momento ha una carenza enorme di manodopera regolare. Nonostante tutto il Covid non ammala le speranze nemmeno quelle di Hassan. Vuole portare la mia famiglia. Io ho 12 anni sto in Italia. vuole portare mia figlia e mia moglie. E ancora non posso.